facciamo un, un, un passaggio su, a un livello di astrazione diverso, eh, mh, affrontiamo un po' il problema di come procede la scienza, che cosa analizza la scienza, qual è il metodo, quali metodi, se è possibile parlare di un metodo unico oppure no, o di una, uh, fare una netta distinzione tra ciò che è scienza e ciò che non lo è, e quindi ora lascio la parola, ma prima Grazie, grazie a Marcello, grazie a tutti i presenti. Eh, cambiamo, cambiamo universo, diciamo, eh, non universo di problemi perché in fondo eh, la, eh, quello che è stato detto sulla valutazione aveva eh, delle implicazioni relative a che cos'è la ricerca, che cos'è la scienza, che cos'è la buona ricerca, che cos'è la buona scienza che... Mh, eh, hanno, hanno eh, consentito di riflettere già su temi che adesso io prenderò da un altro punto di vista. E, mm, mi scuso perché sarà una relazione molto, eh, molto astratta e mi scuso anche per eh, la, la banalità del mio PowerPoint, non ha la ricchezza e la bellezza, <ride> è, è davvero da analfabeta. Da, da <ride> E dunque, ma io ho um, cercato di attenermi un po' alle consegne che mi aveva dato Marcello per questa conversazione perché eh, Marcello mi aveva scritto che eh, la mia conversazione eh, doveva vertere su, eh, doveva suggerire eh, cautela nel parlare di verità scientifica e di metodo scientifico, in particolare eh, della eh, possibilità di eh, parlare di un metodo eh, neutrale per discriminare da ciò che è scienza e ciò che non è. Eh, io ho accettato di parlare di questo tema per, eh, perché eh, ho insegnato per anni epistemologia, cioè sostanzialmente mh, analisi dei linguaggi scientifici, mi sono occupata soprattutto delle scienze umane, e ehm, non delle scienze naturali ma delle scienze umane, il mio insegnamento e le ricerche che ho fatto mi hanno portato a, ad assumere esattamente l'atteggiamento che eh, mi ha suggerito eh, Marcello, cioè grande cautela, eh, lo, la verità e l'oggettività non sono eh, questioni univi, univoche, codificate una volta per tutte e soprattutto non sono eh, eh, enunciabili allo stesso modo e affrontabili nello stesso modo nei vari tipi di sapere e, eh, perché la verità è un'avventura umana, potremmo dire un'avventura umana, molto umana, è un processo legato al tempo e dunque alle contingenze delle, epore, delle epoche ed è legato agli interessi conoscitivi eh, e pratici eh, degli uomini in generale e dunque eh, è eh, un'avventura ed è un'avventura variabile. Eh, e la prima cosa che eh, vorrei dire è fare riferimento a delle formule di senso comune che eh, mh, mettono insieme eh, verità e fatti eh, a livello di senso comune noi diciamo è un fatto intendendo è vero oppure diciamo mh, voglio i fatti intendendo voglio eh, la verità Um, possiamo dire la notizia va verificata uh, abbiamo, ci vogliono dei fatti allora il concetto di verificare è un concetto interessante perché significa uh, verum facere, far vero mm? cioè è un concetto che collega uh, la verità ai fatti ma uh, mh, sottolineo la verità alla produzione di fatti, far vero far vero eh, queste formule di senso comune eh, hanno un fondo di correttezza perché eh, ci rimandano alla condizione dei discorsi scientifici eh, la, eh, la verità in quei discorsi che sono veritativi per eccellenza cioè i, i discorsi scientifici in generale i saperi scientifici in generale a cui si richiede di essere ver veri o per dirlo in modo ehm, legato a, a Kant, e citerò Kant dopo, oggettivi, discorsi oggettivi, eh, la verità, eh, o, o perlomeno, diciamo, usiamo una parola meno eh, eh, solenne, la conoscenza è legata a delle operazioni, è legata a un fare. È a un fare. E questo è il primo eh, punto eh, che vorrei esaminare, e anzi lo esaminerò in tutte le cose che dirò, la verità delle scienze è un far vero, è un prodotto, è una produzione. Eh, quando si parla dei, pro, dei prodotti scientifici si sta dicendo un'altra cosa, cioè si riduce, eh, si riduce eh, le, le, eh, gli articoli, i libri, a, a un termine di carattere merceologico commerciale. Io non sto usando il prodotto in questo senso. Eh, eh, eh, ho scoperto recentemente, non vado mai alla posta, che ci sono i prodotti, vendono i prodotti, allora mi sono sentita eh, vicina a, a, ai venditori di prodotti postali perché anche noi. Ma io lo dicevo in un altro senso, è un prodotto nel senso che ehm, è un far vero, ehm, ha a che fare con una produzione di carattere teorico, di carattere sperimentale e eh, in ogni caso ehm, è legato a, a delle procedure. E, mh, questa questa, questa mh, uh, non, opera che vedete di Tanzi è intitolata Il mito uh, della profondità e eh, mi ha fatto venire in mente una uh, bella frase dei duellanti di Conrad La verità non è una bella forma nascosta in un pozzo nella profondità di un pozzo ma è un uccello timido che si cattura meglio con uno stratagemma. Con uno stratagemma. Eh, dunque, eh, la verità è da catturare con degli strumenti, con delle procedure, con dei modelli che sono di diverso tipo eh, nelle varie scienze. Eh, in generale possiamo dire modelli matematico-formali in fisica Modelli, ad esempio, linguistici, testuali linguistici in antropologia. Cercherò di fare degli esempi. E qui eh, consentitemi di mh, fare un breve passaggio attraverso Kant. Eh, questa, eh, questo punto di vista eh, sulla eh, verità e l'oggettività, o chiamiamolo genera eh, in generale problema eh, delle conoscenze oggettive, Uh, questo punto di vista che cerco di esporre ha un'ascendenza uh, kantiana o neocantiana. Perché? Perché uh, tutti al liceo hanno letto della rivoluzione copernicana di Kant, uh, che uh, Kant, uh, nel, quando uh, enuncia questa, uh, come dire, fa questa analogia, <coughs> uh, Kant dice... Il modo corretto di formulare il problema della conoscenza eh, non è chiedersi direttamente che cosa sono gli oggetti, ma come li conosciamo. E dice Kant, come Copernico rivoluzione, ha rovesciato la prospettiva mettendo il sole al centro e non la terra, Così noi dobbiamo eh, collocare le funzioni conoscitive al centro del, pro del processo, i modi conoscitivi, le funzioni. La conoscenza non è passività in rapporto ai dati, dati eh, naturali, ma eh, forma attivamente i dati, mm. eh, adotta delle procedure di costruzione dei dati. Dunque eh, non ci dobbiamo interrogare direttamente su che cosa sono gli oggetti, ma sui modi, su come li conosciamo. Eh, dunque la conoscenza va studiata, Kant dice, propria principia, cioè eh, ciò che va analizzato sono i criteri, i criteri della conoscenza, i criteri interni del conoscere. Questo modo, questo atteggiamento Kant lo chiama trascendentale e dice che è tra eh, trascendentale ogni conoscenza che si occupa non di oggetti ma del nostro modo di conoscenza degli oggetti. Cioè l'epistemologia è un'operazione trascendentale, dice Kant, riflette su come eh, produciamo oggettività nelle scienze, nei vari saperi. Eh, dunque eh, Kant dice che ciò che è in questione non è l'oggetto in sé, nella sua essenza a cui non arriviamo, eh, ma è l'oggetto per noi, per noi in un ambito pratico conoscitivo l'oggetto a partire dalle forme con cui ce lo presentiamo. E le forme sono, delle, sono insiemi processuali e contestuali di procedure. I neocantiani parlano di oggettivazione, cioè di produzione di oggetti, produzione di oggetti scientifici. Allora l'espressione oggetto scientifico è, eh, diciamo, eh, un'espressione tecnica del, della teoria della conoscenza, è un'espressione di ascendenza kantiana, e serve a capire che eh, gli oggetti non sono eh, della scienza, della conoscenza, non sono dati eh, in natura, non sono eh, in quanto dati in natura, non sono delle cose. Dobbiamo fare la differenza tra le cose naturali e gli oggetti scientifici, non sono dati immediatamente all'osservazione ma sono il risultato di procedure, eh, procedure eh, che eh, a partire da un insieme di dati organizzano, eh, configurano, rimodulano eh, l'insieme li, li, dei dati in oggetti scientifici che in genere sono dei campi di relazioni, dei nodi, dei nodi di relazioni. Eh, I neocantiani, dicevo, parlano eh, della conoscenza scientifica cioè come un eh, procedimento di oggettivazione eh, che producono oggetti di conoscenza. Questo tema della non naturalità degli oggetti è direttamente collegato al fatto che eh, non possiamo parlare per tutte le scienze di un metodo unico e neutrale era l'utopia dei neopositivisti negli anni eh, 30-40 di Noirat in particolare eh, la, la possibilità di enunciare un metodo, un metodo uno per, unico per tutte le scienze eh, ogni sapere mette in campo un insieme di, pro, di procedure specifiche che sono modelli formali matematici, eh, modelli immaginativi, nella scoperta scientifica anche in campo, nel campo delle scienze naturali sono fondamentali i modelli eh, immaginativi eh, e ehm, altri, altri tipi di modelli di cui parlerò dopo, eh, che sono delle vere e proprie procedure eh, per eh, formare oggetti di conoscenza. Un epistemologo di nome Bachelard diceva che la scienza è una fenomenotecnica, cioè una tecnica di produzione di fenomeni eh, rilevanti per un, campo, per un campo di analisi. Eh, per fare degli esempi, e qui farò un esempio mh, con sprezzo del pericolo, perché parlerò eh, delle microparticelle, e qui c'è un fisico, e quindi lo prego di essere indulgente. Mm, eh, allora, dal da punto di vista di Kant, la domanda corretta, la domanda epistemologica corretta, eh, come conosciamo nelle scienze, non è che cos'è un elettrone o che cos'è l'inconscio, eh, come se fossero degli oggetti con, con proprietà dati immediatamente all'osservazione all ma eh, a partire da quali apparati teorici e strumentali eh, ce li, ce li eh, presentiamo attraverso eh, la, lo, i modelli teorici, attraverso la eh, sperimentazione, attraverso la modellizzazione allora la domanda è cosa facciamo quando costruiamo proposizioni vere o oggettive eh, vere e uh, oggettive che so, io intendo come uh, sinonimi eh, nelle varie scienze. Che modelli e che schemi eh, mettiamo in campo? Eh, dicevo che avrei fatto due esempi, mh, eh, due esempi limite eh, eh, molto molto lontani uno dall'altro, l'esempio delle microparticelle e l'esempio dell'inconscio, eh, che sono esempi che ci consentono di riflettere su quello che ho chiamato non naturalità degli oggetti scientifici e non eh, unicità del metodo eh, con il quale eh, fare proce procedure di carattere scientifico. Eh, se ci, se ci chiediamo che cos'è un oggetto in microfisica, e che cos'è un oggetto in psicoanalisi, dobbiamo riformulare la domanda, se vogliamo esplicitarla in modo corretto. Eh, perché? Perché eh, è chiaro perché ho scelto questo esempio, perché sia le microparticelle sia l'inconscio non sono degli osservabili non sono oggetti dati immediatamente all'osservazione hanno, eh, hanno un tipo di non naturalità assolutamente specifico che significa anche non osservabilità non osservabilità immediata mh? Eh, ma eh, evidentemente la eh, conoscenza di questi oggetti il saper che riguardano questi oggetti mettono in campo delle procedure che li rendono eh, visibili in modo in, eh, indiretto, non con osservazione diretta, li rendono comunque eh, descrivibili, studiabili e pensabili. Eh, due eh, slide sulla eh, questione del, del, dei microoggetti, delle particelle del mondo subatomico, dai protoni agli elettroni, eccetera. Eh, per dire che sono oggetti in un senso speciale e eh, mh, qui faccio riferimento a mh, una, eh, un passaggio di Bergson ripreso da Bachelard eh, per capire che oggetti sono dobbiamo rivedere il realismo e il cosismo di senso comune eh, Bergson in particolare dice che Uh, l'intelligenza umana uh, si trova a casa solo tra i solidi, tra gli oggetti inerti uh, e um, i nostri concetti sono stati formati a immagini uh, dei solidi, cioè delle cose che incontriamo uh, che incontriamo uh, con l'osservazione, col tatto e coi sensi in natura eh, la situazione conoscitiva in cui sono dati oggetti come i microoggetti, e poi vedremo anche l'inconscio, non corrisponde all'idea empirista della presenza immediata dell'oggetto nella sensazione. Eh, l'oggetto in presenza, l'oggetto toccabile. Ma non corrisponde nel caso dei microoggetti neanche alla situazione della scienza moderna post-galileiana e all'immagine del mondo della fisica classica perché la fisica newtoniana rappresenta un mondo eh, di corpi rappresenta geometricamente un mondo di corpi indeformabili in movimento in uno spazio metrico lo spazio eh, di Newton è uno spazio di traiettorie di corpi Naturalmente dicibili in un linguaggio teorico, nel linguaggio teorico della massa, della forza e del movimento, e collegabili eh, con un paradigma di tipo causale. Eh, lo spazio newtoniano è uno spazio di traiettorie di corpi collegati, eh, il cui movimento è collegato causalmente. Ontologia deterministica, idea. Eh, L'oggettività newtoniana è deterministica, è un tipo di oggettività, è un tipo di oggettività deterministica di corpi collegati eh, causalmente. Eh, questo tipo di oggettività non contraddice il senso comune, non contraddice eh, l'esperienza quotidiana che facciamo delle cose, perché eh, presenta gli oggetti come dei corpi individuati, localizzati spazio-temporalmente. Spazio la fisica novecentesca fabbrica la, fi la, la fisica delle microparticelle, fabbrica un mondo, eh, un mondo diverso, oggetti non localizzabili, non individuali, eh, da, eh, eh, con un'identità eh, indeterministica. Eh. La microparticella non la possiamo eh, pensare come un solido perché si deforma nel eh, movimento. Cito ancora Bachelard: non è possibile immaginarsi una cosa senza affermare una qualche azione di, su quella cosa, eh, di quella cosa, è impossibile staccare il fotone dal proprio raggio. Nella fisica quantistica poi c'è un'interazione eh, finita tra l'oggetto e lo strumento che eh, non consente di eh, determinare insieme la, posi la posizione e la quantità di moto. Eh, dunque non si danno le condizioni di determinatezza eh, legate a un modello classico di rappresentazione. C'è un legame tra eh, l'osservatore e l'osservato, e gli oggetti non sono pensati, pensabili come oggetti eh, individui, cose indivisibili e identificate. Eh, Toraldo di Francia eh, dice che eh, sono oggetti dati per legge, nomologici, dati per legge, visti attraverso gli strumenti. Hm? Visti attraverso gli strumenti. Eh, li vediamo a partire da un sistema di descrizione teorico. Eh, Dunque, eh, questo modo eh, di elaborare una conoscenza di carattere scientifico eh, sulle microparticelle richiede una revisione del concetto di senso comune di oggetto come, di cosa come corpo individuato e l'idea eh, di un metodo eh, univico, univoco delle scienze applicabile a questo corpo naturalmente dato. Eh, eh, fra l'altro il modo con cui noi eh, dicevo che la fisica classica non contraddice eh, il nostro modo eh, di mh, eh, avere, eh, avere un rapporto con le cose perché la, la no, il nostro modo di osservazione è un modo di osservazione legata alla nostra, eh, alla nostra struttura eh, legata allo schema corporeo, legato ai sensi, eh, legato mh, non solo, legato anche alla, eh, agli strumenti simbolici che abbiamo, cioè al linguaggio, al fatto che nominiamo le cose, e, eccetera, eccetera. Eh, tutto questo eh, è qualcosa che non ci serve per guardare le particelle, ci, ci serve ovviamente il nostro essere al mondo ma eh, abbiamo, bisogno, abbiamo bisogno di procedure di carattere particolare eh, non, ci, non possiamo dire eh, che in, nelle scienze umane eh, viceversa il rapporto con gli oggetti di conoscenza sia eh, quello di senso comune come in modi molto diversi, ma come eh, nella microfisica, eh, anche in psicoanalisi e in antropologia, i due esempi che farò, non ci troviamo di fronte a oggetti immediatamente dati, eh, semplicemente visibili, non ci troviamo di fronte, e qui in psicoanalisi non ci troviamo di fronte a fatti costruibili sperimentalmente. Eh, attraverso strumenti di laboratorio e traducibili in linguaggio matematico. Gli osservabili in, in psicoanalisi eh, non sono fatti che si danno di per sé nel comportamento, sono dei racconti, prima dicevo modelli linguistici, sono dei resoconti, dei fatti raccontati mediati, mediati dalla parola. Eh, dice che un fatto in psicoanalisi non è solo qualcosa che è detto è anche qualcosa che è detto ad un altro che è detto nella relazione, nella relazione analitica nella relazione tra eh, medico e, pa e paziente eh, naturalmente possiamo dire che in generale l'oggetto della psicoanalisi è il desiderio inconscio possiamo assumere questa definizione dell'oggetto della psicanalisi. Non è osservabile in comportamenti, deve essere ricercato, deve essere prodotto, deve essere tirato fuori, eh, deve essere provocato. Sostanzialmente deve essere costruito nella relazione che si crea tra il medico e il paziente, nel rapporto, nel rapporto di parola e eh, in una dimensione intersoggettiva che eh, gli psicoanalisti chiamano transfert perché chi è eh, analizzato eh, mette in scena nel rapporto con eh, il medico eh, le, le figure della propria storia eh, infantile personale. Eh, per cui eh, il eh, lapsus, i sogni, i sintomi eh, possono essere eh, analizzati nel loro rapporto di senso. Nel loro rapporto di senso con, eh, mh, con eh, desideri inconsci. Eh, nelle scienze umane eh, il modo con cui eh, si conosce è una relazione comunicativa ed è un processo, un processo di parola. La stessa, succede la stessa, una cosa analoga eh, in antropologia, quando gli antropologi vanno eh, a studiare una eh, cultura radicalmente dalla nostra, eh, si dice che vanno sul campo. Il campo è, eh, è l'esperimento che fa l'antropologo. Il campo è eh, eh, lo spazio comunicativo eh, di, parola che la, di parola e di comportamento che l'antropologo deve eh, costruirsi per poter osservare l'altra cultura. Non può stare all'esterno e guardare ma deve entrare, entrare in rapporto, entrare in comunicazione, in una comunicazione che è, ehm, se gli esperimenti in eh, fisica e nelle scienze naturali devono poter essere ripetibili per convincere la comunità scientifica, eh, il, campo, se lo, il campo degli antropologi, se lo consideriamo come un esperimento, è irreversibile cioè uh, avviene nel tempo non è ripetibile uh, nella, uh, e, e, nel, e nel contesto accadono uh, re, um, fenomeni relazionali che hanno significato per l'interpretazione che l'antropologo fa di questa cultura e quello che succede lo diceva anche Francesco prima non mi ricordo più in quale situazione L'oggetto studiato in questo caso non è inerte, è un tipo interattivo che reagisce, che ricambia lo sguardo dello scienziato e che dunque mh, instaura un rapporto. Instaura un rapporto e ci sono degli esempi eh, molto significativi in antropologia. Eh, L'antropologo Guidieri chiede informazioni su una tecnica di levigazione della pietra. La domanda è tipicamente occidentale la richiesta eh, di una spiegazione tecnica e causale, la risposta è il racconto di un mito, eh, perché in questa cultura le spiegazioni eh, sono di carattere mitico. Un altro esempio particolarmente divertente è eh, un antropologo mostra a dei contadini eh, centroamericani Uh, la, le tavole del test di Rorschach le ricordate quelle, quelle specie di ali di pipistrello Spe in, in genere si vedono come ali di pipistrello e la, uh, alla richiesta che cosa vedi la risposta è vedo polmoni in decomposizione vedo reni insanguinati e allora perché questa risposta perché pensavano che chi li stava interrogando fossero dei medici, dunque danno risposte adeguate al tipo, al tipo di relazione. Avevano tutti visto come, come noi le ali di pipistrello, ma adattano la risposta al rapporto comunicativo che si è instaurato. Eh, dunque, e, e questo tipo di risposta, Betson dice, è una metacomunicazione, cioè è un discorso sulla relazione. Uh, il tipo interattivo che è l'uomo uh, ragiona anche sulla relazione che si instaura. Uh, ho fatto due esempi uh, in modo uh, piuttosto grossolano, uh, questo l'ho dimenticato di far passare, uh, il, il concetto di campi in antropologia, cioè lo spazio-tempo in cui si svolge la ricerca dell'antropologo, eh, ricaviamo qualche, ehm, qualche mh, come dire, eh, riflessione più generale e, eh, e poi eh, fa, passo a fare un esempio relativo alla questione della scoperta scientifica eh, sull'oggetto scientifico e l'oggettività. Dunque, io, io ho parlato di oggetti newtoniani, i corpi, eh, le traiettorie di corpi. Uh, oggetti uh, indeterministici, oggetti psicanalitici, oggetti antropologici. Uh, Bachelard ci, di ci dice che dobbiamo intenderli tutti come sovraoggetti, non oggetti quotidiani, ma oggetti risultati del processo scientifico di oggettivazione e di visualizzazione sono oggetti che diventano visibili che non vuol dire immediatamente osservabili ma che vuol dire descrivibili all'interno eh, di eh, un, eh, un modello teorico e eh, questo, questo modo di ragionare sugli oggetti scientifici è eh, quello a cui ci ha eh, invitato Kant capire che cos'è un oggetto scientifico significa fare la eh, differenza tra la differenza epistemologica tra la cosa quotidiana e l'oggetto scientifico. Non è una cosa l'oggetto scientifico, non è una cosa nel senso di quella sintesi che facciamo quotidianamente quando incontriamo delle cose e come dicevo prima dipende da dal nostro schema corporeo, dal fatto che abbiamo una visione binoculare, dal fatto che siamo homo habilis, dal fatto che eh, nominiamo gli oggetti. Tutto questo ci consente di avere rapporti con le cose nel mondo quotidi quotidiano, ma c'è una differenza in rapporto a, eh, al, al tema dell'oggetto scientifico. In ogni caso, ogni eh, sapere, ogni eh, scienza, costruisce il proprio modo di avere un sistema di, rifer di riferimento. Non c'è un'oggettualità in assoluto, in generale, ma eh, ogni, eh, ogni sapere ha un modo specifico di produrre oggetti scientifici. L'oggettività è un ideale regolativo. Perrini, epistemologo, scrive l'oggettività va concepita come un compito, un achievement, eh, non un fatto, il risultato di uno sforzo di integrazione logica empirica non il rispecchiamento passivo di un dato. Dunque quando diciamo oggetti non naturali non, non intendiamo oggetti non esistenti, non, non è quello il punto, non significa non reali e non esistenti, significa che sono il risultato eh, di, eh, la, di un lavoro, di procedure di carattere simbolico formale diverse nelle varie scienze, nelle scienze esatte eh, si, eh, si eh, procede eh, con eh, naturalmente una trascrizione logico-matematica, con, ah, con modellizzazioni, si procede con modellizzazioni che sono essenziali eh, in tutti i discorsi scientifici, ma eh, in fisica sono modellizzazioni di carattere matematico, in antropologia e in psicanalisi modellizzazioni linguistiche eh, linguistiche testuali Ma, naturalmente eh, sociologia, modellizzazioni statistiche eccetera eh, dunque eh, mh, eh, il, eh, il concetto di oggetto scientifico eh, va, e il concetto di oggettività va riferito alle procedure e alla forme di rigore procedurale eh, delle, varie, delle varie scienze eh, vado verso la fine con eh, qualche eh, riferimento alla costruzione dei fatti nei momenti della scoperta quello che Kuhn dice ehm, Francesco citava eh, la, eh, la, la, la, il, il libro di Kuhn eh, la teoria delle rivoluzioni scientifiche che eh, parla di eh, periodi di ricerca eh, normale che vengono interrotti da momenti rivoluzionari che emergono in genere eh, da anomalie eh, da qualcosa che non funziona nelle teorie eh, mainstream e che portano a vedere cose diverse eh, e a vedere cose diverse naturalmente se si sanno vedere cose diverse L'esempio che eh, vi voglio fare è eh, commentato da Holton, eh, un filosofo della scienza che ha scritto un libro intitolato L'immaginazione della scienza che riprende un articolo di uno storico dell'arte. È interessante ehm, la, il fatto che eh, ci sia questa, questo interesse quando si analizza eh, nella storia della scienza, si analizzano scoperte scientifiche Uh, il problema uh, del modo con cui funziona l'immaginazione è fondamentale. Uh, e questo uh, vi, ho, vi ho citato l'articolo a cui fa riferimento uh, Gerald o, uh, Holton Galileo, il disegno fiorentino e la, le, strane, le strane macchie della, uh, della luna. Uh, uh, questo esempio uh, dice, uh, questo esempio relativo a una scoperta scientifica, dice, sottintende vuole mostrare che noi vediamo, vediamo attraverso dei filtri possiamo vedere e in molti, in molti casi gli ostacoli ci impediscono di vedere allora la vicenda è quello che succede a Harriet a ha un astronomo matematico londinese Thomas Harriot e a Galileo nel 1609. L'astronomo inglese Harriot guarda la Luna con un telescopio a sei ingrandimenti nel luglio del 1609. Galileo guarda la Luna in autunno con un occhiale a 20 ingrandimenti. Era ovviamente eh, più avvantaggiato eh, Galileo, tuttavia entrambi vedono qualcosa. E Heriot e Galileo fanno degli schizzi di quello che vedono, entrambi. Eh, quello che è interessante è che Heriot non nota, eh, fa un disegno e nel disegno qualcosa compare, ma non nota che la linea di divisione tra la superficie chiara e la superficie scura della Luna è frastagliata, non è una curva perfetta. Eh, perché? Perché guarda attraverso l'idea eh, tradizionale dei corpi celesti, diversi, eterogenei, ontologicamente eterogenei rispetto al mondo sublunare, imperfetto. I corpi celesti sono sfere perfette e lisce, perfezione del, del, eh, del mondo celeste. E. Qui è eh, lo storico dell'arte che eh, rinvia, rinvia a, a Ludovico Cardi, detto il Cigoli, l'assunzione della Vergine nella Cappella Paolina. Eh, vedete che la Vergine eh, poggia il piede sulla luna come un corpo eh, perfetto. Harriot fa questo disegno. Vedete che c'è una certa flastagliatura, ma non la nota. Galilei fa questi disegni, vedete che la frastagliatura è perfettamente riprodotta nel disegno. Allora, eh, eh, non è che Heriot non sappia interpretare quello che vede, perché lo disegna anche, e il fatto è che la frastagliatura per lui non diventa pertinente, perché... Eh, Minimizza la frastagliatura, non la fa diventare un, un fatto pertinente perché vede la luna attraverso il filtro della perfezione, guarda senza vedere, guarda senza organizzare quello che vede. Galileo uh, fa evidentemente uh, un disegno, a parte che fa un disegno molto più bello, ma adesso vediamo perché. Uh, allora, ehm, Galileo eh, vede la frassagliatura e la disegna, eh, disegna eh, le montagne e i crateri, eh, per, eh, sostanzialmente per due ragioni, se vogliamo essere sintetici. Perché eh, comincia a concepire l'universo copernicamente come un universo unitario, non ontologicamente separato, Uh, il mondo celeste perfetto e il mondo sublunare imperfetto. Omogeneità uh, dell'universo. Uh, è, è disposto ad accettare che uh, pianeti e satelliti siano dei corpi simili. Terra e Luna sono corpi simili. Non solo, ma anche perché, e questo ce lo dice Edgerton, uh, uh, anche perché uh, Galileo aveva studiato uh, disegno aveva studiato disegno e eh, aveva eh, imparato all'accademia come i corpi proiettano eh, diverse ombre sulle superfici. Eh, dunque, eh, Galileo vede la frastagliatura per il suo copernicanesimo, omogeneità dei corpi celesti, e per il suo saper fare, cioè la sua pratica pittorica, eh, saper usare il chiaroscuro. Questo eh, quest esempio ci dice che nella scoperta, nel saper vedere e quindi eh, scoprire, agiscono eh, del, dei modelli, eh, dei modelli eh, diciamo, mh, più, più generali rispetto a quello che si sta realizzando, eh, degli, degli atteggiamenti teorici di carattere generale del saper fare, e della capacità di mettere in relazione eh, cose diverse. In particolare, per chiudere, faccio riferimento alla descrizione del processo di scoperta eh, che fa il filosofo Peirce, Charles Sanders Peirce, eh, che eh, definisce eh, la scoperta, de definisce da una lettura di quello che succede in una scoperta come quella di Galileo come quella, l'esempio di Peirce, eh, la scoperta dell'orbita ellittica eh, dei, del, eh, di Marte da parte, eh, da parte di, di Keplero eh, mh, quello che succede nella scoperta è eh, mh, a che cosa possiamo collegare la trasformazione del vedere che alcuni scienziati riescono ad attuare eh, poi si dice questa trasformazione creativa creativa perché porta a qualcosa eh, non ha l'andamento né della deduzione né della induzione eh, perché? perché eh, la deduzione eh, entrambe eh, deduzione e induzione non danno crescita perché la deduzione è esplicita dei contenuti è analitica direbbe Kant si passa da una cosa all'altra in, in forma analitica Uh, L'induzione uh, è un allargamento solo ripetitivo, uh, quantitativo del sapere e non produce uh, scoperta. Uh, non produce scoperta, Kant direbbe, perché non c'è sintesi, non c'è uh, visione attraverso la forma, o meglio, visione attraverso la configurazione di elementi diversi. L'induzione è eh, lineare e ripetitiva. Eh, sì, lineare e ripetitiva. La deduzione analitica eh, nella scoperta eh, deve intervenire eh, un, elemento, un elemento di sintesi, un elemento di collegamento eh, di qualcosa eh, che non si è abituati a collegare. Eh, mh, però si dice eh, che questo, mh, questo modo di procedere, eh, immaginativo e indiretto, che accade eh, nella scoperta, che spiega delle scoperte, può essere descritto attraverso quello che lui chiama abduzione. Eh, L'abduzione agisce eh, a partire da un insieme di fatti inspiegabili eh, e interviene a renderli coerenti, a renderli coerenti facendoli vedere insieme in un certo rapporto. Uh, uh, che um, scrive, per esempio che in una fase della sua riflessione scientifica, trovò che le longitudini di Marte osservate, osservate da Tycho Brahe, che egli aveva a lungo, lungo tentato in vano di adattare a un'orbita un perfetta, cioè un'orbita circolare, erano quali sarebbero state se Marte si fosse mosso lungo un'ellisse, con il Sole in uno dei fuochi. Dunque, eh, Brahe aveva calcolato le posizioni di Marte, non, si adattavano alla, non davano senso eh, in, in rapporto all'orbita circolare, che fra l'altro eh, ancora Galileo eh, manteneva, eh, Plero capisce che i dati possono essere organizzati, configurati in modo coerente attraverso un modello matematico, il modello dell'ellissi. Dunque scopre l'orbita ellittica di Marte con una retroduzione o abduzione, cioè un procedimento che non è eh, logicamente eh, perfetto in realtà è, eh, è un'inferenza falsa la retroduzione e tuttavia è una ipotesi di organizzazione di dati che si afferma perché offre un modello, una buona spiegazione. Inferenza, dirà eh, Taggart, inferenza alla spiegazione eh, migliore che ehm, mh, consente di superare le lacune eh, della percezione. Allora, è sparito l'ultimo. Ah no, no, no, no, non ho più niente, invece ho, <ride> ho eh, un piccolo collegamento con la citazione eh, di Conrad. Eh, la verità è da corteggiare con, con gli strumenti dell'osservazione, della sperimentazione, della modellizzazione matematica nelle scienze naturali e eh, del dialogo e del rapporto intersoggettivo eh, nelle scienze, negli esempi che vi ho fatto delle scienze umane. Mi fermo qua e vi ringrazio per la Allora, grazie molte per questa riflessione profonda eh, a cui difficilmente siamo abituati a pensare. Di solito quando si parla di metodo scientifico vengono in mente cose molto diverse da quelle di cui abbiamo parlato eh, questo pomeriggio. E ci sono domande? Eh, commenti, domande, riflessioni? Ecco, diciamo Allora io, io intanto mettere in barazzo, eh, pre è prevedibile, è prevedibile, vabbè. Allora, io um, come posso dire? Innanzitutto faccio notare, e io personalmente ho apprezzato, questo continuo passaggio tra scienze sociali e scienze umane, che eh, è, stata, è stato diciamo, il leitmotiv di tutta questa discussione eh, di eh, Silvano Burutti, eh, che sottolinea che cosa? Sottolinea che eh, appunto eh, quando si parla di scienza bisogna... Eh, Bisogna, bisogna distinguere caso per caso. No? E, e, e, allora, a questo proposito, uh, anzi, sottolinea anche un'altra cosa, che uh, la uh, difficoltà nel percepire, eh, l'elasticità di percepire l'oggetto della scienza, della ricerca in una scienza umana, può essere anche verificato in quelle che noi normalmente chiamiamo scienze esatte cioè anche lì c'è un problema di percezione di oggetto non direttamente osservabile non direttamente connesso alla nostra capacità di, di vedere come nella fisica newtoniana eh, ma deve essere costruito, ricercato a, a certe volte per osservarlo la mente deve prima concepire lo, lo strumento con cui osservarlo prima ancora di sapere che c'è un oggetto deve strutturare un... Uh, uno strumento di osservazione dell'oggetto, quindi già questo è interessante. Ora però volevo fare una domanda perché siccome queste sono diciamo, un approccio abbastanza inusuale, mh, nel senso che comunemente quando si parla di metodo scientifico l'idea è quella di un uh, metodo che parte da ipotesi, da un lato ci sono le ipotesi, dall'altro ci sono i dati, c'è un modello per formalizzare i rapporti tra, uh, tra i dati e poi c'è uh, lo strumento della verifica empirica, eccetera. Noi stamattina abbiamo un po' parlato ancora di queste questioni, ma non, non solo stamattina. Quando io in un intervento avevo citato eh, economisti diciamo, non, diciamo, non formalizzabili eh, con un linguaggio logico formale eh, che hanno un approccio più storico eh, non, che, diciamo ridurli alla prova empirica li, in un certo senso eh, sminuisce la portata del loro discorso eh, il, il, il, il professor Codagnone che era qui dice sì, giusto, sono stimoli interessanti però questi sono autori eh, non falsificabili cioè che, che fanno proposizioni non falsificabili ovviamente riferimento a Popper che tutti quanti citano molto spesso, perché sostanzialmente Popper ha un po' dettato la linea uh, di che cos'è il metodo scientifico, cioè tutto ciò che non è falsificabile non è scienza, uh, la psicanalisi non è falsificabile, non è scienza, no? Ecco, allora a questo punto uh, volevo chiedere appunto a Silvana qual è la sua opinione, visto che lei invece ha, ha, ha, ha proposto un approccio in cui include... Eh, cioè, cambia completamente la prospettiva di eh, definire appunto cosa è scienza e cosa è non è scienza come rispondiamo a Popper che domina il modo consueto di concepire la scienza ma dunque intanto eh, le uh, procedure eh, di uh, verifica ha dato un grande contributo dicendo che in realtà è meglio rovesciare il problema e eh, dire che una teoria è eh, tanto più vera quanto più si espone alla falsificazione, cioè quanto più da quella teoria sono ricavabili enunciati, eh, controllabili eh, sperimentalmente. Eh, questo, questo tipo di eh, ragionamento è un egregio ragionamento eh, di cui non si può fare a meno. Nelle, nelle scienze naturali ma le forme di ehm, falsificazione e di verifica eh, tutti i saperi ehm, de, delle forme di falsificazione e, o di verifica in generale tutti i saperi si devono preoccupare anche la psicoanalisi immagino perché, eh, perché i saperi che sono saperi ad esempio applicati al, all'uomo hanno delle conseguenze, magari sono conseguenze eh, diciamo, non osservabili sperimentalmente, sono conseguenze di carattere etico, sono conseguenze di carattere eh, medico eh, pratico, diagnostico. Eh, ogni, ogni sapere eh, deve avere un punto in cui eh, mostra a una comunità la propria plausibilità. Anche la filosofia, e adesso ehm, eh, vi faccio un esempio che riguarda, eh, che riguarda il fatto per cui io non riesco più a leggere articoli di filosofia nelle riviste eh, più recenti. Perché? Perché in filosofia si è eh, affermato un eh, modo, eh, come dire, uno stile di, della filosofia che si chiama filosofia analitica che nelle sue punte più avanzate eh, è sostanzialmente esercitazione argomentativa, dove gli oggetti sono assolutamente irrilevanti. Allora in filosofia non si può non avere eh, problemi eh, da affrontare, non si può fare estetica senza interrogarsi sul uh, nostro rapporto, ad esempio, con un quadro, quindi con le emozioni del pubblico, eccetera. Non si può fare uh, filosofia morale senza interrogarsi sulla responsabilità, sulle, uh, sul tipo di etica, etica conseguenziale che guarda le conseguenze delle azioni, eccetera. Uh, se uh, l'unico criterio è uh, mh, il ragionamento formalmente corretto, e l'oggetto di cui si occupa, eh, ci si occupa, ad esempio, può essere un controfattuale del tipo se Marilyn Monroe ehm, avesse sposato eh, Kennedy. Ecco, eh, se io faccio un bel ragionamento a partire da questo controfattuale, che cosa di filosofico trovo? Hm? Eh, forse eh, miglioro eh, il modo di argomentare, ma in realtà... Uh, non, non lo applico a degli, oggetti, uh, a degli oggetti che abbiano una rilevanza uh, di carattere conoscitivo uh, su, su questa faccenda del mainstream uh, in un ambito del sapere come la filosofia uh, la filosofia ne sta soffrendo anche per le ragioni che ci ha spiegato Francesco cioè i giovani, e ci sono dei giovani molto talentuosi, molto più bravi di me alla loro età, io alla loro età Anna Spavo, loro sono bravissimi e scrivono tantissimo, ma scrivono eh, appunto eh, nel mainstream eh, molto, molto eh, omogenei, eh, molto, eh, diven sono diventati molto conformisti. Eh, viene meno quello che Francesco chiamava la diversificazione, cioè il coraggio di cercare delle vie di ricerca ehm, senza farsi ingabbiare nel mainstream. Poi in, eh, nelle scienze umane c'è un'altra ragione per cui si è eh, del tutto ingabbiati nel mainstream, il fatto dell'articolazione eh, in fasce delle riviste. Uh, e quindi il, la corsa per pubblicare nelle riviste di fascia A cioè il luogo, il contenitore fa uh, la bontà di quello che viene prodotto uh, che è un'insensatezza uh, un lo dico um, contro sono in conflitto di interesse dicendolo perché io dirigo una rivista di fascia A e l'editore Sta facendo di tutto, cioè, cioè l'editore fa il tifo perché non si eliminino uh, le, le fasce delle riviste. Uh, e lo capisco perché vende di più se, se sì, sì. ci sono. Um, io, come direttore, ricevo quintali di, di proposte di articoli di giovani, tutti irregimentati e tutti simili, dove nel titolo deve comparire la parola cognitivo se non c'è la parola cognitivo non c'è nel mainstream eh, questo significa uccidere la diversificazione eh, della ricerca sto parlando della filosofia e anche la profondità della ricerca filosofica cioè il fatto che la ricerca filosofica reagisce ai problemi eh, che ci sono eh, in un momento, che possono essere i problemi delle scienze, i problemi eh, legati alla, allo sviluppo tecnologico, la bioetica, eccetera, eccetera. Eh, vabbè, sono fatto uno sfogo su legittimo, <ride> non so se qua di l'altro microfono anche il commento, volevo fare un commento. Mi che è un caso in cui, diciamo, uno ha accesso alle osservazioni, uno vede delle cose, ma quello che vede comunque è filtrato da un modello. Questo eh, vale soprattutto per, eh, per la cosmologia, per l'astrofisica, cioè è una scienza osservativa che è diversa dalla scienza sperimentale in cui uno comunque può fare degli esperimenti, come anche per le particelle elementari uno fa degli esperimenti, invece per l'astrofisica uno osserva e poi ricostruisce una storia in base a quello che ha osservato ma la storia che ricostruisce eh, e anche il valore dell'osservazione stessa dipende dalla teoria interpretativa cioè per esempio qualche anno fa hanno dato il primo Nobel eh, per la scoperta dell'accelerazione dell'universo invece questi non hanno osservato l'accelerazione dell'universo questi hanno osservato che delle supernove, un certo tipo di stelle erano un po' più un po' meno brillanti di quello che uno pensa quando uno va lontano questa è l'osservazione che poi quello sia la decelerazione è tutta una storia pazzesca cioè dietro ci sono assunzioni enormi eccetera però quello anche a livello del premio Nobel non viene più discusso viene dato beh, quello è così, per forza Invece ci sono c'è una parte del, del campo, diciamo, i dissidenti di cui faccio parte, che pensano che queste, queste osservazioni si possano spiegare in, in altro modo senza mettere in mezzo l'energia oscura, insomma tutta una serie di cose. Però questo per dire che è un campo in cui soprattutto la cosmologia, eh, le, le, le idee teoriche sono assolutamente fondamentali per interpretare le osservazioni. Sì, che non avrebbero alcun senso senza di quelle questa è una cosa un po' diversa da, dal caso delle particelle elementari però sì, diciamo sì. fa parte dello stesso filone di certamente sì, eh? grazie sì ci sono Francesco non so se tu devi andare se, se ce l'hai allora salutiamo Francesco perché ha il treno che parte alle 6 quindi è il, caso, è il caso che se ne va ti ringrazio grazie però... C'erano altre mani alzate, eh? fai tu, c'è anche lì. Dai, facciamo prima, prima gli ospiti. Prego. Innanzitutto concordo completamente con la riflessione sulla filosofia analitica, ecco che rischia di far diventare sterile, a mio avviso, a volte quasi tautologica la stessa idea di, di filosofia che secondo me si deve sempre interrogare sulle nuove sfide che la realtà porta. E lì ho trovato anche durante la sua riflessione, soprattutto della differenza tra le eh, scienze naturali, cioè gli oggetti invece della, della scienza e gli oggetti invece della, della psicoanalisi, dove appunto eh, si rifletteva sul ruolo della narrazione, diciamo, quindi della, della relazione e quindi vi chiedevo in questo caso sono veramente interessata a livello di, di quelle scienze come la medicina che, no, che vengono definite quasi sia geografiche che economotetiche quindi dove accanto a una parte più sperimentale c'è la parte tutta clinica dove anche la stessa narrazione del medico nell'individualità ha un ruolo poi per la buona riuscita del Prodotto, ecco. E allora mi chiedevo così se anche lei aveva analizzato questi. un aspetto, come la medicina che quasi a volte forse unisce le due cose in alcuni aspetti. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Eh, la, la medicina, come, come sapere, è un ibrido perché, perché fa riferimento alle scienze che non siamo abituati a pensare come esatte. E nello stesso tempo ha a che fare con una relazione interumana e, e, con, e con un ragionamento ehm, adeguato alla, al paziente eh, vi, vi posso fare una confidenza eh, posso, posso fare una confidenza eh, allora io ehm, ho la fortuna di avere una, un nipote aritmologo e ho la sfortuna, essendo anziana, di avere delle aritmie. Eh, nella, um, come dire, eh, nel protocollo di come si curano le aritmie che ho io, bisogna prendere l'anticoagulante. Eh, uh, io ho la fortuna di avere uno scambio uh, con mio nipote e di ragionare su, eh, su, su, eh, su questa evidenza assunta, da, soprattutto dai neurologi, che bisogna intervenire con l'anticoagulante. E fino ad ora sono riuscita a non prenderlo perché il eh, mio nipote ragiona su una persona eh, reale e eh, eh, eh, eh, ragiona sul futuro di questa persona, perché il paziente è uno che ha un futuro, eh, no, non ragiona eh, guardando appunto al protocollo e, eh, e concorda con me quello che si può fare, cosa che avviene in, rari, in casi, eh, casi rarissimi in medicina. Eh, se, eh, in realtà dovrebbe avvenire sempre perché eh, l'oggetto della medicina è il soggetto, eh, è il paziente. io ho aggiunto la medicina io ho aggiunto anche l'architettura perché le dico questo eh? non è importante disciplina quello che è sicuramente ha degli impatti sulla vita reale molto di più che altre scienze in un saggio di architettura ho ritrovato un caso del non so come si chiamasse per l'affare Socano o qualcosa di simile un fisico decide di fare di sbeffeggiare un, alcun, un tipo di filosofia e fa un articolo scientifico con un nome molto complesso e lo fa pubblicare in una delle riviste più importanti di filosofia, tutti i filosofi ne parlano dopo un po' scrive il libro dove dice che quell'articolo era completamente falso, era una burla inventata per. nell'architettura succede qualcosa di simile, se uno legge una rivista di architettura ehm, non si parla mai né di benessere né di persone, non si fotografano neanche più le persone. Ma spesso si usano parole di fisica quantistica, si usa la, la filosofia decostruttivista, si fanno una marea di parole intorno a oggetti architettonici che alla maggior parte della gente non piace. Allora eh, io mi chiedo: che, che sta succedendo? Se una <ride> no, non lo so, non l'avevo. No, la, la, ma, eh, di fatto anche lì c'è come dire eh, c'è un'invasione un eh, un della chiacchiera un'invasione del, dei modelli filosofici seducenti eh, che, che, che, mh, di, di cui si parla nella, nei giornali nelle riviste cioè, ehm, ecco eh, è un caso di eh, cattiva etica dell'architetto, dell uh, di cattiva etica dell'architetto, io, um, io ogni qualcosa ho studiato in relazione al tema del progetto in architettura, anni fa con, avevo qualche interlocutore al, al Politecnico e... Um, di fatto nei seminari a cui io avevo partecipato io ehm, eh, si era insistito sulla storia dell'architettura, eh, sul, sul, sul passato delle, della, eh, del, del modo di costruire nel passato, eccetera, eccetera. E, ehm, a me sembrava un, un bel modo per affrontare il problema dell'abitare, il problema eh, della, eh, della costruzione della città, della fisionomia della città andare a vedere eh, la storia andare a vedere cosa è successo nella storia eh, certamente le filosofie, eh, le filosofie alla moda sono seducenti e quindi, eh, e quindi molti ne rimangono, ne rimangono affascinati però sono d'accordo con lei eh, in realtà l'architettura deve riprendersi la cura del, del territorio la cura del concetto di paesaggio, perché ecco, la filosofia può servire per studiare eh, lo spazio della città, lo spazio del rapporto tra la città e, eh, e ciò che la circonda, eh, il concetto di abitare, eccetera eccetera. Ci sono tanti concetti che possono essere studiati, però eh, se, se uno comincia a usare il linguaggio decostruttivo perché è più seducente, eh, fa... Fa una cosa che magari eh, appunto attira, eh, attira la, la, la lettura anche nelle riviste, ma che poi, dal punto di vista etico, è qualcosa di, ne di negativo. È un po' il che l'economia si sì. utilizza. Il per la giustificare alcune scelte. sì poi c'è questa idea che un edificio eh, abbia un come dire sia un'opera un artistica hm? eh, me mentre, mentre eh, qualcosa da guardare mentre invece gli edifici sono da abitare sono da inserire in un contesto eh, eh, ma, eh, ma sì c'è della cattiva filosofia naturalmente non c'è soltanto la buona filosofia <ride> Prego. Vieni, vieni. Eh, è sempre un po' complicato dunque. premessa io sono un logico matematico un collega di Marcello ma altro luogo e mi occupo di un'altra disciplina una delle cose che ci spacciano io modestamente nella mia competenza posso dire che è una falsità proprio alla luce del suo intervento è che la matematica è vera questo è falso eh, commento storico noi prendiamo uno dei nomi di matematici che abbiamo tutti sentito studiato a scuola Eulero un grande genio Abbiamo tutti studiato, se cioè abbiamo fatto un liceo fino alla fine, un po' di analisi matematica e sappiamo cos'è una funzione continua. Andiamo a vedere Eulero, che usa il concetto di funzione continua, e dobbiamo ammettere un affatto tra due. O Eulero è un analfabeta matematico che non sa di che cosa sta parlando, oppure la matematica del 1850 è un'altra cosa rispetto alla matematica del Settecento, quella di Auliro. Volevo sapere se nella sua esperienza è mai stato analizzato questo processo di vedere la verità matematica in senso epistemologico proprio come una verità che si evolve nel tempo, che cambia esattamente attraverso i metodi di osservazione della realtà matematica. Grazie. è una domanda troppo difficile a cui non so rispondere in realtà che la matematica sia un po' come dire autorizzata a sequestrare l'idea della verità incontrovertibile cioè viene da lontano, lontano. c'è cioè, naturalmente io sono d'accordo con lei senz'altro c'è un'evoluzione uh, un uh, del concetto di verità in matematica, come c'è stato in logica, le log cioè, la logica classica poi uh, si è articolata attraverso le logiche fasi, uh, eccetera eccetera, um, in realtà uh, la, la, um, bisognerebbe disti distinguere uh, la verità nella sua uh, um, nella sua essenza formale è la verità eh, dal punto di vista dell'applicabilità eh, è, in, è innegabile che eh, la matematica può essere applicata in tanti campi e in questi campi ha degli effetti, degli effetti di tipo particolare probabilmente la, la parola ingombrante è verità la parola ingombrante, ingombrante è verità perché eh, nel momento in cui si usa la parola verità eh, si fa riferimento all'esattezza, alla, alla intersoggettività assoluta, al non cambiamento nel tempo e se noi ehm, chiediamo eh, tutto questo credo che neanche la matematica possa dirsi vera in senso assoluto. Credo appunto che ci siano... Eh, che ci siano delle concezioni epistemologiche della matematica ad esempio io ho studiato molto il filosofo Wittgenstein eh, che ehm, ha scritto eh, un, un, una serie di osservazioni eh, sulla, eh, eh, sul, sul carattere pratico della matematica quindi sull'assenza di fondamenti e quando si richiedono i fondamenti si richiede l'assolutezza, la verità assoluta sull'assenza di fondamenti e uh, sul fatto che uh, la matematica è sempre, deve sem è sempre necessariamente connessa a un orizzonte pratico uh, quanto poi alla domanda sui fondamenti è la stessa matematica che si è fermata a riflettere sul fatto se era fondata o no alla fine, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento cioè si è chiesta eh, che, che tipo eh, se ci fosse la possibilità di fondare eh, l'assoluta verità della matematica hanno provato con la logica eh, Russell ha provato a fondare la matematica della logica non ce l'ha fatta poi è venuto fuori eh, nella, più avanti eh, nella prima metà del novecento è fuori, eh, sono venuti fuori i paradossi poi sono fuori, eh, è venuta fuori la metà matematica di Hilbert che, eh, è venuto fuori Goethe, eh, che dice che eh, appunto, eh, mh, mh, i, i sistemi incorrono nella impossibilità eh, di, di, di autocontrollarsi quindi di fatto, mh, di fatto mh, la, la, la verità in assoluto non, non c'è non ci può essere fortunatamente se no eh, il mondo finisce ci sono altre, altre domande? No. no, spero che sia stata una riflessione stimolante eh, che abbia aperto orizzonti di senso come, come la stessa Silvana Borutti ci insegnava gli orizzonti di senso parlo del corso che ho seguito con lei circa 25 anni fa più o meno, non, so, non mi ricordo neanche quanti anni anche di più, esatto, eh, vabbè, io sono molto grato a lei di essere venuta, da lei ho imparato tanto, è una dei docenti che credo che nonostante abbia fatto semplicemente un corso, non è che poi ci siamo, cioè non abbiamo fatto lavori, tesi, cose del genere, però eh, è stata capace di seminare e di stimolare il pensiero che sono tutte cose che poi mh, ognuno nella sua, nel suo piccolo, nelle sue ricerche, nella sua vita, Uh, fa crescere per conto suo ecco credo che lei a me personalmente ha dato questo spero che comunque abbia uh, seminato anche oggi eh? Cre credo che sia una qualità da non sprecare grazie mille